Ciao a tutti, oggi parliamo di una cosa importante per quanto riguarda il tiro, per quanto riguarda la tecnica di tiro. Oggi vediamo come alzare l'arco. Sembra una cosa stupida, ma è abbastanza disattesa per quanto riguarda eh, gli arcieri arcoli. Come alzare l'arco, perché da come alziamo l'arco eh, ovviamente dobbiamo evitare che si alzi anche questa spalla e questa spalla rimanga il più possibile bassa o comunque in linea col bersaglio senza fare questo movimento. Allora dobbiamo solamente allenarci a alzare il braccio senza muovere troppo la spalla. O possiamo tranquillamente alzare anziché alzare in questo modo, o possiamo tranquillamente alzare col braccio leggermente piegato. Vediamo velocemente prova pratica è sempre la cosa migliore incocchiamo la nostra freccia vedete come ho preparato ho preparato il tiro questa è la condizione migliore facciamo il nostro string dei 18 metri benissimo a questo punto alziamo l'arco ecco come lo alziamo in questo modo in questo modo allenatemi alzarlo in questo modo Possiamo anche andare subito in pretrazione lunga. Il braccio in questa fase è ancora leggermente piegato. Okay? Poi lo possiamo estendere, quindi estendiamo la spalla dell'arco e la manteniamo estesa durante tutta la trazione e la spalla non si è alzata, perché la spalla per non, essere, per non venire contro di noi dobbiamo estenderla. Non si deve incastrare da nessuna parte deve estendersi e durante la trazione rimanere estesa. In questo modo sarà, rimarrà in linea col bersaglio. Non importa che sia bassa come per l'arco olimpico, l'importante è che sia in linea col bersaglio, estesa verso il bersaglio e non ci venga incontro. Quindi in questa maniera abbiamo alzato l'arco e andiamo in ancoraggio, rimane estesa, espansione rilascio molto semplice allenatevi allenatemi a farlo questo è fondamentale ed è possiamo andare più lunghi quindi più alti vedete come l'ho alzata opla molto semplice opla pretrazione lunga Sotto, mira, espansione, rilascio. Rivediamola velocemente. All'altezza degli occhi, mi abbasso, ancoraggio, espansione, rilascio. Ok?